Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi vediamo insieme come realizzare un'altra navicella, un'altra culletta per, per i bambini. Quindi vedete questo è il risultato della mia culla ed è quella che andremo a realizzare insieme per realizzare queste cullette eh, ovviamente tutto il materiale che vi sto incanto lo potete acquistare sul sito www.mercediamari.it e occorre una per prima cosa una base in legno vedete che la mia culletta qui Ah, una base in legno preforata eh, queste basi eh, noi le, ne abbiamo di due misure una 30 x 60 più piccolina che diciamo indichiamo che va bene per eh, 0 3 mesi del bambino e poi una più grande 35 x 70 cm che indichiamo che va bene da 0 a 6 mesi io ho realizzato la culla con la misura più grande quindi in questo tutorial vediamo come realizzare la culla con la base 35 x 70 cm eh, in un altro tutorial che vi lascio il link qui sotto in descrizione invece ne ho realizzato un'altra culletta con la base più piccina quindi magari per vedere i punti e quant'altro potete basarvi sui due tutorial per le due misure di culla inoltre rispetto al tutorial precedente un'altra novità per, che ho usato per realizzare questa culletta è che ho un nuovo tipo di fettuccia questa qui che vedete, che ho utilizzato, allora io ho fatto la culla quindi un colore neutro quindi ho usato un verde tiffany eh, e il bianco, allora questa, mh, questa fettuccia sono bobine da 700 grammi ed è una fettuccia 90% cotone e 10% elastam, quindi è leggermente elasticizzata ma è in cotone e resta mh, leggermente più rigida rispetto alla licra o alla microfibra quant'altro, è abbastanza facile da lavorare, si lavora, mh, si lavora abbastanza bene eh, ci sono diversi colori anche questa la trovate sempre sul, sul nostro sito per realizzare questa culla di questa dimensione ho utilizzato quattro bobine due per colore quindi due verdi e due bianche e ne ho avanzata un pochettino di ognuna ehm, e ehm, con gli avanzi andrò a realizzare una borsa coordinato porta tutto ehm, che vi farò vedere in un prossimo tutorial quindi quattro bobine per questa misura di culla, se usate la base più piccola, io ve ne consiglio 2-3 eh, in base al motivo che fate, ovvero se fate un motivo semplice a righe come questa qui potete tranquillamente fare una bobina e una bobina per colore, se invece fate mh, motivi più complicati o prevalenza di un colore rispetto a un altro, è meglio fare due bobine del colore principale e uno dell'altro. Questo dipende un po' dal motivo che volete realizzare la vostra culla. Ok, io qui non ho fatto mo mh, motivi complicati, come potete vedere, non ho fatto crei che non ho fatto intrecci di colore perché volevo farvi vedere proprio i punti e passo passo come si andava a realizzare la culla quindi il motivo è molto semplice per questo motivo perché c'è già diciamo la magari la, per chi non ha mai fatto la culla la difficoltà di imparare e ehm, vedere proprio come si realizza e si struttura la culla e quindi non mi sembrava il caso di aggiungere ulteriori ehm, complicazioni con punti particolari eh, la culla è semplice proprio per questo motivo ma comunque secondo me è molto d'effetto e anche questo can di righe eh, è, molto, è molto bello un'altra precisione che voglio farvi eh, sulla fettuccia è che eh, per ottenere questo risultato come potete vedere poi nella lavorazione ho messo la fettuccia doppia quindi ho lavorato sia il verde che il bianco a doppio filo uno preso dall'esterno e uno preso all'interno del gomitolo ma vedete tutto più avanti nella lavorazione andando avanti con il, con il video eh, e un'altra cosa che voglio farvi vedere è che le fettucce mh, derivando da mh, materiali 100% riciclati delle industrie tessili non sono dei filati eh, fatti apposta da un materiale quindi non sono regolari come un classico cotone o una lana sono dei filati un po più particolari che bisogna cercare di ehm, adattarsi lavorando per ottenere il risultato migliore eh, questa precisazione perché perché le fettucce non sono tutte uguali né come bagno di colore né a volte come dimensione o proprio lo stesso identico materiale possono variare ad esempio se guardate questa fettuccia bianca è leggermente più stretta rispetto alla fettuccia verde di poco ma un pochettino lo è ok eh, e questa è anche leggermente più spessa mentre questa è un materiale leggermente più sottile Le metto ho deciso di metterla doppia proprio per dare maggiore consistenza eh, alla culla e come potete vedere l'ho ottenuta e eh, mettendo la doppia ho anche diciamo annullato la differenza la lieve differenza che c'era tra eh, i due colori rispetto al materiale eh, anche perché se questa è leggermente più grossa questa è leggermente più mh, rigida sta più in forma e quindi doppiandola ho pareggiato e ho lo stesso diciamo che ho ottenuto la stessa identica consistenza ok quindi si devono lavorare in questo modo e ehm, si deve cercare di adattarsi leggermente eh, al, al tipo di filato che uno ha ok però diciamo che tutto sommato eh, si, lavora, si lavora bene e eh, appunto io sono molto soddisfatta del risultato, mi piace forse addirittura di più di quella che avevo realizzato in precedenza poi abbiamo fatto delle varianti, ho fatto anche la cupola in un altro modo e quindi mm, sono, sono proprio contenta, il risultato mi piace, spero che piaccia anche a voi, vi lascio il tutorial non mi dilungo in altre chiacchiere eh, qui all'interno c'è materassino e cuscino, ecco ve lo faccio vedere cuscino e materassino foderati in tessuto anche questi li potete sempre trovare sul nostro sito ci sono delle due misure ehm, relative al, alle vasi che scegliete quindi andiamo al tutorial e buona realizzazione a tutte allora partiamo a realizzare la nostra culla facendo il primo giro dove dobbiamo entrare nei fori allora primo giro io lo andrò a lavorare con un uncinetto numero 7 dopodiché eh, passerò a lavorare tutta la lavorazione con il numero 8 allora per iniziare io inizio esattamente qui allora vedete che la base di compensato fa qui dove inizia la curva questo piccolo angolo questo piccolo spigolino ok inizieremo proprio dal foro qui vicino al, a questo piccolo spigolo ok questo è dove inizieremo a lavorare tutta la curva e la curva avrà 5 aumenti quindi da questo foro qui che inizia da questo spigolo fino al foro che arriva all'altro spigolo adesso vi farò vedere come andremo a fare 5 aumenti nel, nella parte della curva che poi andrete a ripetere anche da questo lato sempre da spigolino vedete dal foro corrispondente allo spigolino fino di qua al foro corrispondente allo spigolino quindi non potete sbagliarvi perché quello è il punto di riferimento per l'inizio della curva diciamo e dove inizieremo proprio a lavorare è questo quindi partiremo a lavorare la nostra fettuccia la lavoreremo doppia queste sono le bobine che andremo ad utilizzare un cappietto lo prendiamo qui dal centro della bobina che lo tirate fuori l'altro andiamo a prenderlo qui ecco questo è l'altro inizio quindi vedete che ho preso i due capi della stessa bobina vado a metterli insieme perché andremo a lavorare tutta la culla con la fettuccia messa doppia ok per dargli una, um, una maggiore consistenza quindi partiamo subito vedete che come vi dicevo io parto da questo forellino quindi vado a estrarre il filo e Adesso andiamo a fare una maglia bassa come vi dicevo dobbiamo andare a fare 5 aumenti nel corso della curva il primo aumento lo andiamo a fare subito nel primo punto quindi qui sono entrata e ho fatto una maglia bassa rientro nello stesso foro e ne faccio una seconda che sto usando è persino leggermente grosso e se avete un 6 potete anche usare un 6 per fare il primo giro perché per passare nei fori stenta un po adesso io vado avanti con questo eh, i successivi 4 fori andiamo a lavorare una maglia per foro senza aumenti quindi entro nel foro e faccio la mia maglia bassa stessa cosa per il foro seguente stessa cosa per il terzo e stessa cosa per il quarto voilà adesso nel prossimo foro invece andremo di nuovo a lavorare un aumento quindi faremo due maglie basse di nuovo nello stesso foro quindi vedete che ne faccio una rientro e vado a fare la seconda e voilà in questo modo adesso nei successivi di nuovo quattro punti vado a lavorare le ma nei quattro nei successivi quattro fori vado a lavorare una maglia per foro e nel quinto di nuovo andremo a fare un aumento poi lavoreremo di nuovo quattro fori una maglia per foro nel quinto un aumento di nuovo quattro fori una maglia per foro nell'ultimo punto che vedete siamo arrivati qui in corrispondenza dell'angolo faremo di nuovo un aumento Ok, quindi questo è il sistema per poter lavorare, diciamo, le curve. Qui vedete che faccio l'aumento, quindi rientro nello stesso foro e vado a fare due. maglie basse voilà adesso proseguo a lavorare 4 maglie una per foro poi di nuovo un aumento 4 maglie una per foro e di nuovo un aumento ok quindi completiamo la curva in questo modo allora guardate ho finito di fare il giro della curva sono arrivata qui nel punto diciamo dell'angolino eh, e eh, ho lavorato le mie due maglie adesso per tutto il lato lungo fino ad arrivare qui dove inizia di nuovo l'altra curva per ognuno di questi fori andremo a lavorare una maglia bassa per foro arrivati qui nella curva ripeteremo il procedimento quindi nel foro qui dell'angolino andremo a fare due maglie nello stesso foro, poi faremo quattro maglie, una per foro, poi di nuovo due maglie nello stesso foro, quattro maglie una per foro, un aumento quindi due maglie nello stesso foro e così via, fino ad arrivare all'altro l'angolino. Qui nell'angolino faremo l'ultimo aumento, quindi due maglie nello stesso foro, e di nuovo tutto il lato lungo lo lavoreremo facendo una maglia bassa sola per foro. Quindi vi faccio vedere l'inizio. E poi potete continuare e proseguire il giro quindi vedete che qui ho fatto l'aumento e adesso procedo a lavorare facendo una maglia bassa per ogni foro per tutto il lato lungo fino ad arrivare dall'altra parte dove ho l'altra curva che abbiamo già visto appunto come si fa ok vedete quindi procediamo in questo modo arrivati al termine del giro estraiamo l'uncinetto abbiamo allargato l'asola aspettate che mi giro così vedete meglio vado a inserirmi con l'uncinetto nel primo punto prendo l'asola da cui ho estratto l'uncinetto e la faccio passare all'interno in questo modo abbiamo chiuso il nostro giro una volta chiuso in questo modo la culla andiamo a fare una catenella e voltiamo il lavoro in modo che da adesso in poi tutti i punti che andremo a fare saranno lavorati sul fu il di fuori ovvero il tritto del punto deve rimanere da fuori uh, questa catenella è l'unica volta che la faremo nei prossimi giri non la faremo più e eh, anche gli aumenti eh, li abbiamo fatti in questo giro dei fori ed ora in poi non ne faremo più andremo semplicemente a lavorare le maglie così come si presentano quindi senza più fare nessun aumento perché abbiamo messo il numero di maglie che ci occorrono ok? arrivati a questo punto adesso andiamo a lavorare eh, il punto vero e proprio della culla ovvero dobbiamo andare a fare eh, tutti i giri di maglia bassa per creare la parte diciamo eh, proprio della culla adesso iniziamo il giro facendo una maglia bassa per ogni punto sottostante quindi puntiamo qui Vedete, nelle asoline del punto e andiamo a fare un giro di maglia bassa. Prendendo appunto le due asole e andando a lavorare una maglia per punto. Come già vi ho detto, non andremo più a fare nessun aumento, neanche nelle curve ok e eh, il risultato deve venirmi questo che è perfettamente dritto nel caso non fosse così e la culla tendesse leggermente a chiudersi verso l'interno allora magari uno o due aumenti potete ancora farli ma eh, io vi consiglio di ehm, andare su così e non dovreste avere nessun tipo di problema ok la culla deve rimanere rigida e eh, soprattutto deve salire dritta se questo non succede ci sono sicuramente dei problemi ehm, quasi sicuramente appunto legati al fatto che le maglie ehm, o ne avete, ne avete mh, troppo poche oppure sono uh, troppo tirate restano mm, che si chiudono ma altrimenti la culla appunto deve salire proprio bella bella rigida e eh, soprattutto dritta oltre che rigida ok il lato deve salire dritto non deve scendere né all'infuori né tirare verso il dentro ma deve svilupparsi proprio dritto vedete ok poi lo vedremo meglio a giro concluso quindi andiamo a fare questo primo giro di maglia bassa Guardate, sono arrivata al termine del primo giro, adesso dobbiamo iniziare il secondo e dovremo in totale andare a lavorare quattro giri di tutto questo colore, quindi il primo giro è questo qui, dobbiamo farne altri tre allora adesso vi faccio vedere come proseguire non faremo più la chiusura del giro per evitare che si veda la cucitura diciamo di, di chiusura e andremo a puntare direttamente nel primo punto del, del giro eh, e andremo a lavorare una maglia bassa maglia bassa presa a spiga come probabilmente eh, molti di voi già sapranno anche perché è lo stesso punto che abbiamo già utilizzato nell'altra culla nell'altro tutorial eh, la maglia bassa a spiga non è presa qui dove si prende la maglia bassa di solito ma si deve infilare l'uncinetto in mezzo alle eh, due stanghette verticali che compongono il punto ok queste due v quindi con l'uncinetto vado a infilarmi esattamente qui in mezzo poi prendo il filo e lavoro la mia maglia bassa normalmente in questo modo vedete ho fatto la prima maglia bassa del ehm, giro adesso proseguo in questo modo a lavorare tutti i punti come abbiamo già detto non si faranno più aumenti si lavorano i punti così come si presentano prendendo la maglia bassa in questo modo vedete che si crea proprio questa piccola spiga ok tutti i punti andranno presi e lavorati così quindi procediamo a lavorare questi 4 giri totali, quindi dobbiamo farne ancora altri 3, di maglia bassa. Allora, guardate, ho terminato eh, e ho lavorato in totale 1 2 3 4 giri, eh, sempre girando in tondo, quindi senza fare la chiusura, Come mi sono messa dove era il marker, mi sono messa una, un, un marker per indicare dove era la fine del giro, eh, e infatti è qua, però come vedete non si vede la chiusura. Adesso, dopo questi quattro giri, dobbiamo andare a realizzare altri quattro, però questa volta con il colore bianco, quindi adesso vediamo come fare il cambio colore, siete arrivati qui e chiudiamo il giro facendo una maglia bassissima nel punto successivo in questo modo dopodiché potete tagliare il filo e il verde lo useremo di nuovo dopo prendiamo il bianco quindi come abbiamo visto prima lo prendiamo doppio sempre un filo da fuori e l'altro da dentro io qui avevo già la bobina iniziata voilà eccolo qui quindi prendiamo i due capi vedete sempre in questo modo da tenere la fettuccia sempre doppia e andiamo ad inserirci allora qui chiudiamo proprio tutto il lavoro in questo modo e andiamo a inserirci sempre qui nel punto facendo sempre punto spiga andiamo a inserirci in questo modo così e facciamo la nostra maglia bassa e poi proseguiamo sempre a fare punto spiga a lavorare tutti i giri tutti quattro giri, quindi, con il bianco. Vedete. In questo modo, quando arriverete qui, puntiamo. Uh, direttamente nel primo punto di nuovo e lavoreremo sempre in circolare per non far vedere il punto di, di chiusura ok sempre come facevamo già prima col verde quindi procediamo in questo modo per altri quattro giri a lavorare con il bianco guardate che bello il contrasto veramente stupendo quindi procediamo in questo modo guardate ho lavorato i quattro giri di eh, maglia bassa con il colore bianco adesso siamo arrivati al termine di questi quattro giri come abbiamo fatto prima chiudiamo eh, facendo una maglia bassissima e possiamo tagliare il filo e sfiliamo qui in questo modo dopodiché riprendiamo il colore verde perché andiamo a fare eh, ancora un giro eh, con il verde quindi ci riinseriamo sempre qui eh, lavorando sempre a doppio filo come già facevamo prima e lavoriamo sempre appunto spiga quindi tutto come abbiamo già visto e andiamo a fare un intero giro di verde dopo vedremo come andare a fare le maniglie vi faccio vedere però adesso facciamo ancora un giro intero così come tutti quelli che abbiamo fatto finora ehm, di eh, però con l'altro colore ok quindi facciamo lavoriamo i punti così come si presentano e facciamo ancora un giro intero di verde guardate ho terminato di realizzare tutto il giro di verde come vi dicevo adesso dobbiamo andare a fare le maniglie allora innanzitutto come vedete io ho messo un marker qua uno da quest'altra parte allora da questo marker a questo ho contato nella curva 38 punti ok quindi vedete che vengo giù anche un pelino oltre la curva e ho contato 38 punti 38 punti che saranno quelli che formeranno la nostra cappottina quindi dovete anche voi assolutamente individuare questi 38 punti da subito ok devono essere ovviamente da una parte dall'altra che arrivino ehm, pari e eh, li contate tutti e 38 e ve li segnate da, ehm, da questo punto in poi andremo a fare la maniglia io ho indicato con quest'altro mm, segnapunto i punti sono 8 che dovremo andare a saltare e adesso vi spiego quindi vedete che io qui ehm, ho già fatto il primo punto del giro nuovo vado a lavorare i punti fino qui al marker qui togliamo il marker lavoriamo il punto e rimettiamo il marker facciamo ancora un punto dopo il marker e dopodiché andiamo a fare 10 catenelle e saltiamo 8 punti quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 ok puntiamo nel eh, nono e eh, facciamo un'altra maglia bassa se la maniglia così vi sembra diciamo troppo corta e la volete fare più lunga potete magari invece di fare 10 catenelle farne 12 vediamo un po se io ne faccio due in più vedete subito che la maniglia curva un po di più sì, mi piace decisamente di più quindi ho fatto 12 catenelle e poi ripeto saltiamo 8 punti quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 vado nel nono che è dove mi ero messa il marker e faccio di nuovo una maglia bassa per chiudere voilà Adè, qui ci basta, vedete, agilmente una mano adesso. Dopo, gli faremo il giro che la farà stare un po' più pomposa. Adesso prendiamo a lavorare di nuovo tutte le maglie basse fino ad arrivare nell'altro lato. Dove abbiamo messo il nostro marker ma prima di arrivare qui dovremo di nuovo fare l'altra maniglia quindi di nuovo le 12 catenelle saltiamo gli otto punti e poi ci chiudiamo qui facendo eh, una maglia bassa e terminiamo tutto il giro fino ad arrivare quindi dall'altro lato dove, dove è il nostro inizio eh, passiamo anche qui lavoriamo tutto il giro completo fino a tornare appunto dalla parte iniziale allora guardate ho fatto le due maniglie ho terminato il giro di maglia bassa e adesso sono di nuovo qui ed è andare a rinforzare la nostra maniglia allora per fare questo andiamo a puntare all'interno delle catenelle quindi non nel punto ma puntiamo proprio qui nell'arco che abbiamo creato e andiamo a fare tante maglie basse quante servono per ehm, renderla bella rigida e farla stare in forma quindi andiamo a, far, eh, a fare tante maglie basse in modo che restino belle pressate ehm, e non andiamo a contare i punti cioè non ne andiamo a mettere 12 una per catenella ma ne mettiamo anche di più, l'importante appunto è che siano belle, ehm, compatte e che rendano la nostra maniglia rigida e eh, formosa. Allora, quindi vedete, io ho fatto così, ho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ho messo 15 punti e vedete che la mia maniglia sta subito bella rigida ed è tutto un altro discorso perché sta proprio in forma rispetto a questa qua di prima, ok? Sono fatta solo con un giro, quindi questo passaggio è fondamentale per irrobustire e rendere anche esteticamente più bella la nostra maniglia. Dopodiché puntiamo di nuovo nei punti e andiamo a fare tutto il giro a maglia bassa. Quindi esattamente come sempre prendiamo a lavorare le maglie come facevamo prima, quindi facciamo tutto il giro, arrivati di qui nella maniglia facciamo lo stesso lavoro che abbiamo appena visto e poi completiamo il giro fino ad arrivare qui ehm, dove abbiamo terminato il giro intero, ok? E dopodiché abbiamo finito diciamo la base della nostra culla e partiremo a realizzare la capotta. Guardate, a me il risultato soddisfa molto, sta perfettamente in forma ed è rigida, viene su bella dritta come potete vedere, quindi siamo pronti per terminarla e fare poi la capottina. Allora guardate ho terminato il giro qui e ho tagliato il filo qui ho la codina da far passare e ehm, questa è diciamo la base terminata abbiamo terminato anche il giro delle maniglie e tutto quanto adesso dobbiamo solo più andare a fare la ehm, cupola allora la cupola la iniziamo dalla parte opposta a dove abbiamo qui la chiusura del giro quindi se qui abbiamo la chiusura del giro noi giriamo la culla tutta dall'altro lato e la inizieremo da questa parte ok proprio qui dove abbiamo il marcapunto che è esattamente ehm, il punto prima dei manici quindi i nostri 38 punti che vi dicevo all'inizio di calcolare vanno esattamente da un punto prima dei manici a un punto prima dei manici dall'altra parte ok quindi adesso prendiamo il colore bianco lo mettiamo di nuovo doppio come abbiamo lavorato tutta la culla con la fettuccia doppia e andiamo a inserirci nel punto sempre punto spiga mi inserisco esattamente vedete un punto appena il punto vicino ai manici mi inserisco con l'uncinetto vado a fare il punto e faccio una catenella in questo modo dopodiché vado nel punto a fianco e lavoro la mia maglia bassa normalmente e così via per tutti i punti fino ad arrivare dall'altro lato Allora, guardate ho terminato tutto il giro della, della cupola sono arrivata proprio qui fino attaccato i manici quindi se contate avrete sicuramente anche voi 38 punti no? che poi sono quelli che abbiamo evidenziato prima allora una volta contati questi punti è arrivati qui Andiamo a tagliare il filo e ehm, chiudiamo il lavoro e riprendiamo a lavorare il giro dall'altra parte. F ehm, perché facciamo questo non lavoriamo i giri di andata e ritorno? Perché facendo i giri di ritorno diciamo il punto, il dritto del punto sarebbe dalla parte dentro, quindi si vedrebbe un pochettino la discontinuità del dritto e rovescio del punto, ok? Un giro sarebbe a dritto, un giro a rovescio, un giro a dritto, un giro, a dritto, un giro a rovescio e quindi questo può far sì che la cupola... Non resti proprio perfetta andiamo invece a lavorare ogni giro incominciando sempre dalla stessa parte in modo da assicurarci di lavorare il dritto del punto diciamo sempre verso l'esterno che si veda da fuori ok quindi dobbiamo sempre lavorare così in modo che ehm, il nostro punto resti da fuori per questo prima vi ho fatto girare e iniziare a lavorare la cupola dall'altro lato ok quindi adesso di nuovo iniziamo a lavorare quindi prendiamo eh, il nostro sempre il nostro filo messo doppio ci inseriamo di nuovo qui nel primo punto esattamente come abbiamo fatto prima quindi così e poi facciamo una catenella e dopodiché andiamo a lavorare ehm, di nuovo in tutti i punti così come si presenta non dobbiamo andare a fare ancora due giri quindi questo è il successivo senza né aumenti né diminuzioni ma lavorando i 38 punti così eh, l'unica cosa che vi faccio vedere è che qui abbiamo le codine diciamo di dove abbiamo iniziato il giro prima come le abbiamo dall'altro lato e cerchiamo di nascondere nella lavorazione per non dover far passare tutti i fili dopo dato che sono veramente tanti quindi vedete che io li incorporo così all'interno del punto e vado a lavorare le maglie facendo già passare i fili come un po la stessa tecnica di che si usa quando si lavorano diciamo i doppi colori ok faccio passare le file in questo modo mentre faccio le maglie le mie maglie basse e poi se ne resta un'eccedenza la, la andremo poi a tagliare con, con le forbici ad esempio qui esatto mi è rimasta una piccola codina quindi tiro ben bene e poi dopo vado a tagliarle via ok però vedete che da dentro le abbiamo fatte passare e non uh, le abbiamo più così dopo non ci restano tutti i fili ma andiamo direttamente a farli uh, a inglobarli nella lavorazione così resta già un lavoro fatto ok quindi adesso lavoriamo i punti così fino al termine del giro per far passare la codina dall'altra parte adesso ve la farò vedere quando arrivate qui a qualche punto prima ve bene incorporate in questo modo e la lavorate ma ve lo faccio vedere appena arriviamo dall'altro lato quindi incominciamo a lavorare tutti i nostri punti allora come vi dicevo per far passare i eh, fili una volta che eh, siete arrivati verso la fine prendete la vostra codina la allungate in questo modo da incorporarla nei punti vedete che io l'ho presa insieme e vado poi a lavorare le maglie basse facendola passare in questo modo ok quindi dobbiamo proseguire così per inglobare e far passare diciamo la fila nel caso qualcuno di voi non volesse fare tutto questo procedimento diciamo di eh, tagliare il filo ogni giro del, della cupola e ricominciare eh, dallo stesso lato si può fare anche il giro di andata e ritorno non è sbagliato eh, in un altro tutorial di un'altra culla io infatti faccio vedere fare la cupola così a righe di andata e ritorno c'è questa unica cosa che effettivamente potrebbe non risultare così perfetta proprio perché c'è eh, il, questo discorso che vi ho detto prima del dritto rovescio del punto facendola che la iniziate sempre dalla stessa parte tagliando il filo non avete questo problema e la cupola deve salire per forza di cose eh, regolare e eh, perfetta come dicevo prima quindi voilà vedete che ho terminato il giro ho inglobato tutto il filo che non ho più niente adesso tagliamo ho poi il filo di questo giro qui da inserire andare a pizzicare insieme intanto giro di nuovo dall'altra parte iniziamo e facciamo di nuovo un giro come abbiamo detto il terzo e ultimo che andiamo a fare senza eh, le diminuzioni diciamo poi dal prossimo giro inizieranno quindi lavoriamo ancora questo terzo giro nel nostro stesso identico modo ok allora per il prossimo giro iniziamo sempre quindi andando a inserirci qui nel modo che abbiamo già visto voilà e poi andiamo a lavorare oltre al primo punto che è questo qui che abbiamo appena fatto altri eh, 5 punti quindi abbiamo un totale di 1 2 3 4 5 6 punti fatti questi 6 punti dobbiamo andare a fare la prima diminuzione quindi il punto successivo lo saltiamo e andiamo a puntare direttamente in quello dopo quindi non puntiamo qui ma andiamo a puntare direttamente nel punto dopo facciamo la nostra maglia bassa e poi tiriamo ben bene e vedete che abbiamo saltato il punto e fatto la prima diminuzione, adesso lavoreremo tutte le maglie ehm, seguenti, così come si presentano fino ad arrivare a sette eh, maglie dal fondo, dove la settima maglia la salteremo e poi lavoreremo le ultime 6, ok. Esattamente come abbiamo fatto qui. Dovremo fare dall'altra parte, le ultime 6 maglie lavorate e la settima saltata. Okay, quindi procediamo in questo modo a fine del giro ci ritroveremo con un totale di 36 punti adesso guardate contiamo che abbiamo 1 2 3 4 5 6 questo è il punto che dobbiamo saltare quindi andiamo a lavorarne ancora uno dopodiché saltiamo il successivo e andiamo a lavorare gli ultimi ok quindi qui dobbiamo poi inglobare anche le codine e andiamo a lavorare gli ultimi punti quindi abbiamo fatto la seconda e ultima diminuzione di questo giro e voilà completiamo in questo modo quindi abbiamo un totale di 36 punti perché abbiamo fatto 6 ehm, eh, abbiamo fatto scusatemi due diminuzioni quindi siamo passati da 38 a 36 maglie adesso vediamo come proseguire qui sempre stacchiamo il filo e riniziamo dall iniziamo dall'altro lato siamo il quinto giro quindi andiamo sempre a inserirci qui quindi facciamo sempre il nostro ingresso più una catenella e poi andiamo a lavorare i successivi 5 punti quindi contando dall'inizio abbiamo 1 2 3 4 5 6 punti adesso il settimo di nuovo lo saltiamo quindi non andiamo a puntare qui ma andiamo a puntare in quello dopo e andiamo a fare una diminuzione in questo modo adesso lavoriamo i successivi 6 punti di nuovo quindi dopo aver fatto dalla la diminuzione che ce l'avevamo qui che si vede abbiamo fatto 3, 6 maglie dopo queste 6 maglie il settimo punto lo salto quindi vado a puntare in quello dopo e faccio la seconda diminuzione del giro voilà a questo punto ho lavorato la prima maglia di altre 8 che devo andare a lavorare quindi ne dobbiamo fare ancora 7 perché una l'abbiamo già fatta Quindi vedete che dalla seconda diminuzione abbiamo lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maglie. Adesso di nuovo ne saltiamo una, quindi salto la successiva, vado in quella dopo. E abbiamo fatto la terza diminuzione adesso dobbiamo ancora farne una quindi adesso lavoreremo 6 maglie quindi 1 2 3 4 5 6 il settimo punto lo saltiamo e poi lavoriamo gli ultimi sei punti ok quindi adesso lavoreremo ancora altre 5 maglie poi saltiamo una o l'ultimo facciamo l'ultima diminuzione al totale del giro dovremmo avere 32 maglie allora ho iniziato il sesto giro della cupola eh, e ho lavorato le prime 6 maglie basse poi esattamente come abbiamo visto prima andiamo a saltare il punto successivo quindi il settimo punto lo saltiamo e dopodiché riprendiamo a lavorare altre 6 maglie vedete che la nostra cupola pian piano si sta stringendo ok quindi questa è la prima delle nuove 6 che andiamo a realizzare Quindi se contiamo la diminuzione qui ne abbiamo una, due, tre, quattro, cinque, sei. Adesso nuovamente ne saltiamo una e andiamo a lavorare quattro maglie. Quindi una maglia che è questa più altre tre. voilà a questo punto saltiamo un altro punto quindi questo punto qui lo saltiamo andiamo nel successivo e lavoriamo altre 6 maglie basse A questo punto facciamo l'ultima diminuzione quindi l'ultimo punto che saltiamo e andiamo a lavorare gli ultimi sei punti del giro ok al totale um, alla fine avremo un totale di 28 maglie basse ok quindi lavoriamo fino al termine le maglie così come si presentano allora, ho iniziato il settimo giro e sono andata a fare i primi 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5. Adesso nel sesto facciamo una diminuzione, quindi saltiamo il sesto punto andiamo a puntare direttamente in quello dopo. Voilà, da qui facciamo altri 5 punti, quindi uno l'abbiamo appena fatto, 2, 3. 4 e 5. A questo punto facciamo una diminuzione, quindi saltiamo il prossimo punto, andiamo in quello dopo. E poi a seguire andremo a fare, tiriamo ben bene perché la cupola si chiuda, vedete che si sta arrotondando. Adesso andiamo a fare quattro punti, quindi 1 l'abbiamo già fatto, 2. 3 4 4 punti e facciamo una diminuzione salto un punto vado nel successivo voilà a questo punto andiamo a fare un punto che ce l'abbiamo già fatto 2, 3, 4, 5 dove avevamo già la diminuzione nel giro precedente ne facciamo un'altra e lavoriamo gli ultimi 5 punti finali questo è per concludere il giro al totale del quale avremo 24 punti ottavo giro ho iniziato lavorando i primi 5 punti 1 2 3 4 5 adesso andiamo subito a fare una diminuzione quindi puntiamo non nel punto seguente ma in quello dopo ancora in questo modo e poi andiamo a lavorare 6 punti quindi uno l'abbiamo già lavorato andiamo a lavorare i successivi Abbiamo lavorato 6 punti, ora facciamo una diminuzione qui, in questo modo, andiamo a lavorare i successivi 6 punti, quindi uno è già questo, 2, 3, 4, 5, 6, facciamo una diminuzione e terminiamo lavorando gli ultimi 5 punti allora ho fatto l'ottavo iniziato l'ottavo giro ho lavorato i primi 5 punti 1 2 3 4 5 adesso vado a fare una diminuzione a questo giro faremo solo due diminuzioni quindi una è questa la prima dopodiché lavorerò 12 punti, fino ad arrivare qui, farò una diminuzione dopo i 12 punti e lavorerò gli ultimi 5 punti finali. Ok? Quindi le diminuzioni sono semplicemente due e il totale dei punti al termine di questo giro è 22 punti. Quindi adesso mi raccomando, lavorate altre 12 maglie quando siete qui fate una diminuzione e poi lavorate le ultime 5 dall'altro lato. Allora, il nuovo giro l'ho iniziato facendo 5 maglie basse, adesso come abbiamo già visto andiamo a fare una, una diminuzione, quindi salto il prossimo punto e vado nel successivo e faccio una maglia bassa, una, a seguire ne faccio altre due. voilà una diminuzione quindi il punto successivo lo saltiamo quindi questo punto lo saltiamo andiamo in quello dopo e facciamo questa maglia bassa più un'altra voilà saltiamo il punto dopo e andiamo a fare tre maglie basse Ultima diminuzione qui e poi lavoriamo gli ultimi 5 punti del giro. In totale abbiamo 18 punti. Allora, il prossimo giro, il decimo giro, ho fatto sempre le nostre 5 maglie iniziali: vedete, 1, 2, 3, 4, 5. Adesso vado a fare una diminuzione, quindi salto un punto, vado nel successivo. voilà a questo punto lavoriamo 6 maglie compresa la prima che abbiamo già fatto saltiamo un punto andiamo nel successivo e lavoriamo gli ultimi 5. al termine del giro abbiamo eh, 16 eh, abbiamo 16 maglie siamo arrivati quasi addirittura d'arrivo ho iniziato l'undicesimo giro e, so e, e sono partita facendo 6 maglie basse 1 2 3 4 5 e 6 a questo punto andiamo a saltare il punto successivo quindi il settimo punto lo saltiamo lavoriamo lavoriamo la maglia bassa successiva mentre quella dopo ancora questa qui la andiamo a saltare e concludiamo lavorando le ultime 6 maglie quindi 1 2 3 4 5 e 6 chiudiamo il giro lavorando le ultime 6 e saltando il punto seguente in totale al termine del giro ci ritroveremo con 14 punti ultimo giro andiamo a inserirci ancora una volta qui a inizio del giro andiamo a lavorare i primi sei punti Voilà, saltiamo questa volta i due punti centrali, quindi li saltiamo entrambi e andiamo a lavorare gli ultimi 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quindi saltiamo interamente questi due e andiamo a fare gli altri. Fatto anche questo che era l'ultimo giro ci ritroviamo con un totale di 12 punti allora ho tolto l'uncinetto e ho allargato bene l'asola entro dalla parte opposta guardate bene faccio entrare il filo da questa parte lo faccio scorrere dopodiché allunghiamo il nostro cappio ben bene e tagliamo una gugliata un po lunga di filato che facciamo fuori uscire. In questo modo. Dopodiché entriamo di nuovo in una solina da una parte e in una solina dall'altra, prendiamo questa gugliata di filo che abbiamo tagliato e facciamo scorrere e facciamo passare il filo prima da una parte e poi dall'altra per unire le due parti e voilà abbiamo terminato la nostra cupola Guardate che è proprio bella tonda, è rimasta perfettamente rotonda e adesso vi faccio vedere appunto come rifinire il bordo perché così non è molto bello, andiamo a rifinirlo, guardate che bello il risultato della cupola, sta perfettamente rigida vedete che è proprio sì vabbè se la piego così ok però lei sta molto bella rigida su dritta e adesso vediamo e anche qui dietro con le diminuzioni fatte in questo modo e facendo i giri che iniziano sempre dallo stesso punto il risultato è molto bello ok adesso vi faccio vedere a rifinire questo lato per la rifinitura procediamo in questo modo, entro nel secondo punto, vedete bianco, non nel primo, ma nel secondo punto dove abbiamo iniziato a lavorare la culla, ho il mio filo qua, lo estraggo in questo modo e poi vado a tirare e fare una diciamo maglia bassa e qui faccio anche una catenella. Ok, dopodiché entro nel punto corrispondente sopra fianco, sempre aggancio il filo, allungo e vado a fare un secondo punto. Vedete in questo modo. Poi, punto nel punto a fianco. E proseguo così a fare questi punti diciamo allungati e di rifinitura quindi puntiamo sempre nel secondo punto eh, della, della, della culla diciamo della cupola della culla e poi allunghiamo e facciamo queste maglie basse allungate in questo modo come punto di rifinitura quindi procediamo in questo modo vedete che l'abbellisce subito fino a arrivare dall'altra parte. Allora, è terminato di fare tutto il giro, diciamo, di bordatura della cupola, adesso con un ultimo giro di rifinitura andiamo a fare tutto un giro a eh, maglia bassissima. Quindi puntiamo tutti i punti anche qui passeremo attorno alle maniglie attorno a tutto il proprio tutta la il perimetro eh, della della nostra culla e andremo a fare un giro di maglia bassissima con eh, il bianco quindi in colore in contrasto vedete che proprio punto in tutti i punti e faccio un giro di maglia bassissima Quindi procediamo lungo tutto il perimetro fino ad arrivare dall'altra parte allora guardate ho terminato di realizzare la culla questo è il risultato finale ho fatto le guarnizioni ovvero queste due nappine una per colore che ho attaccato da una parte e dall'altra dei manici adesso vi faccio vedere velocemente come si fanno e poi qui ho realizzato un fiocco di stoffa bianco dove al centro sono andata a cucire ehm, una striscia di fettuccia verde proprio la fettuccia aperta l'ho cucita così eh, per richiamare dello stesso identico colore perché non volevo usare il nastro di rato dato che il colore cambiava leggermente e non mi piaceva quindi ho ripreso diciamo la fettuccia e ho fatto il fiocco in questo modo inoltre all'interno sono andata a fare il cuscino rivestito di stoffa bianca e eh, il materassino vedete che ho adagiato già qui all'interno quindi questo è il risultato della culla finita sono veramente molto soddisfatta del risultato mi piace tantissimo come potete vedere la culla è bella rigida e stabile ehm, anche la cupola Sta, sta proprio bene in forma e, e sono veramente soddisfatta del, del risultato la fettuccia anche era questa fettuccia qui era la prima volta che andavo ad utilizzarla e mi è piaciuta tantissimo come resa veramente, veramente mi è piaciuta quindi il risultato finale è molto buono secondo me ah dimenticavo non vi ho fatto vedere la nappina allora per fare queste nappine molto semplicemente si prende della fettuccia un cartone, fate finta che, io, che la mia mano sia il cartone e ehm, si avvolge la fettuccia tante volte. Un cartone lungo 10-15 cm in base a quanto volete fare lunga la nappina, ok? Fate finta, ripeto, che la mia mano sia il cartone. Avvolgete in questo modo i fili. Dopodiché li prendete così al fondo, li tagliate con le forbici. Qui in cima invece lo chiudete in questo modo. Prendete un filo e lo girate qui attorno così per fargli il cappio di chiusura ok quindi qui zan, tagliamo qui il cappio di chiusura che poi andiamo a fermare e qui all'interno ve lo faccio vedere dal vero Quindi questo che poi potete andare a legare a cucire e a fermare in questo modo e avete la vostra mappina. Qui al fondo abbiamo detto che andiamo a tagliare in questo modo, dopodiché prendete un altro pezzettino di fettuccia lo fate passare qui all'interno e lo legate in questo modo, poi lo girate facendo in modo che il nodo resti qui e non si veda e avete il vostro cappietto, il cappietto lo andate qui ad avvolgere um, attorno al, um, al manico, fate passare la nappina all'interno e voilà ecco che l'avete ave, fatta, poi ovviamente capite che sono fatto troppo lungo, la nappina non è regolare perché non ho usato il cartone ve l'ho fatta vedere così molto velocemente come si fa, comunque in questo modo potete realizzarlo anche voi con la fettuccia del, del colore che, che avete, ha realizzato la culla, quindi se vi fa piacere anche voi appendere le, le nappine in questo modo, spero che il tutorial vi sia piaciuto Uh, se provate a realizzare la culla, cool, mi raccomando, aspettiamo sul gruppo di Facebook Marina Miconcinettina e le foto. Iscrivetevi al canale se vi fa piacere seguirmi. Un bacione e a presto. Ciao!